Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è un nuovo video contest per quanto riguarda GTA Online eh, in cui andrò a regalare un account per GTA Online ovviamente eh, con soldi rango Insomma, il necessario per poter giocare a GTA Online, ragazzi. Allora, eh, in primis, passiamo subito ai requisiti per partecipare a questo contest. Per partecipare a questo contest, che cosa dovete fare, ragazzi? In primis, essere iscritti al canale. Secondo requisito, lasciare un like e condividere questo video, ragazzi dovete condividere a più non posso questo video con i vostri amici e comunque come ho detto essere iscritti al canale e non essere iscritti al canale solo perché c'è il contest e poi eh, vi cancellate se non vincete ragazzi ma essere iscritti sempre perché io non faccio solo questo contest o comunque non faccio solo contest per gta online ma faccio anche altri tipi di contest eh, quindi se volete sapere che tipi di contest dovete rimanere aggiornati e dovete eh, essere per forza iscritti al canale e comunque come dicevo dovete lasciare un like dovete lasciare la vostra iscrizione dovete avere il canale pubblico in maniera tale che io possa verificare in caso venisse sorteggiati andrei a verificare se siete iscritti al canale, se avete lasciato il like a questo video e tutto il resto e il sorteggio avverrà tramite un programma online quindi penso che lo conoscete tutti random picker e, e nulla ragazzi e lasciate un hashtag partecipo ragazzi mi raccomando siate attivi sul canale eh, per questo contest e per altri contest quindi eh, nulla, ricordatevi di iscrivervi, di tenere il canale pubblico e tutto il resto che vi ho detto nel video detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti